La libreria si chiama Leggere Leggere. Leggere perché è una libreria. Leggere perché quando si legge un libro spesso la testa diventa leggera. E anche perché le mamme che vengono qui si alleggeriscono del peso di essere magari chiuse in casa con la pioggia, con un bambino piccolo. E poi perché siamo un po' leggeri nel nostro impatto sul pianeta.